Allora, un traguardo molto importante per noi, eh, intanto per Ica Italia, perché dopo nove anni torniamo ad aprire un eh, negozio con un formato totalmente innovativo, è il primo che apriamo in Italia ed è il settimo che inauguriamo al mondo, eh, ma confermiamo comunque l'interesse nella piazza di Roma, di fatto oggi celebriamo questa apertura, ma in realtà eh, entro l'estate apriremo due nuovi touch point eh, nella città, in, in, in, in via Regina Margherita e a San Giovanni, e questo perché sostanzialmente stiamo lavorando su una strategia di capillarità e di presenza sulla città di Roma che possa aiutare i cittadini a muoversi in maniera sostenibile e a non percorrere distanze troppo lunghe per raggiungere i nostri punti vendita. La scelta di aprire questo punto vendita a Fiumicino non è casuale, ma di fatto si inserisce all'interno di una chiara strategia di prossimità, eh, tant'è che qui ad esempio abbiamo un treno metropolitano che può eh, collegare il centro città a Fiumicino in tempi relativamente brevi, quindi un negozio che si affaccia ai cittadini. Roma ma che ovviamente si affaccia anche ai cittadini di Fiumicino e dei comuni limitrofi che lo possono raggiungere in maniera agevole. Un format totalmente nuovo ed innovativo, piccolo, dove però è possibile accedere al 100% del nostro range, dove è possibile trovare un circular hub, dove è possibile trovare un'unica planning area dove il cliente può essere seguito per tutti i bisogni in termini di arredamento delle proprie aree della casa e um, uno Swedish Daily che è uno spazio dedicato al food dove il cliente può consumare, acquistare oppure eh, ordinare e poi eh, stile grab and go portare via. Le pietanze che ha ordinato. Allora, siamo molto contenti dell'apertura, ovviamente, di Ikea, che era uno dei nostri tre pilastri per il piano di calcio in centro commerciale. È la prima volta che Ikea apre eh, all'interno di un centro commerciale, è un negozio molto bello e ovviamente ci aspettiamo a questo punto che, con il piano di calcio completato, il centro commerciale riesca ad andare dove noi ci siamo prefissati di arrivare, siamo molto contenti. Con l'apertura di Ikea inizia quella che è una fase di riposizionamento del centro commerciale conseguente al restyling dell'immobile che ha visto un grosso investimento da parte della proprietà del centro commerciale, generali real estate. L'apertura di Ikea è uno dei pilastri fondamentali con i quali il centro commerciale va ad offrire al pubblico una novità del panorama di centri commerciali che riteniamo possa essere vincente nella strategia commerciale dell'azienda.